Oggi sono qui con Kevin Iscebabi. Buongiorno Kevin. Buongiorno, buongiorno a lei. Eccoci qua. Kevin ha vinto eh, la, il premio per la categoria più prestigiosa eh, riguardante i nostri agenti della Toscano SPA, il premio come miglior agente eh, per fatturato. Eh, ha fatto un anno importante eh, e soprattutto è stato un anno di grande cambiamento Mh, proveniva eh, dall'anno precedente dove aveva affrontato tante difficoltà eh, in questo 2020 invece ha saputo svilupparsi al meglio e eh, proprio grazie ai momenti più complessi che poi eh, si riesce a ehm, svilupparsi, a mh, trovare quella costanza lavorativa e operativa per eh, riuscire al meglio nel nostro lavoro. Questa è una cosa che accomuna eh, tante esperienze personali. Detto, mh, mi viene da pensare anche se guardo al mio passato, anche i miei tempi difficili sono stati forse i migliori tempi formativi. Cosa è accaduto in questo 2020? Cosa ha fatto... Eh, cosa, ha portato a questo ottimo risultato di quest'anno? È tutto iniziato da, da un momento, da un periodo difficile, perché adesso sì, noi stiamo parlando della, della vittoria, però l'inizio non è stato non è stato facile. Soprattutto ricordo il periodo verso fine 2019 non riuscivo a trovare una costanza nei, nei risultati anche nei semplici risultati settimanali, giornalieri, dalle, dalle semplici acquisizioni. Ed era un, un momento dove l'azienda si stava incominciando a fare delle domande su di me, io incominciavo a farmi delle domande, dicevo, ma caspita, questo lavoro è, fa per me, ce l'ho nelle mie corde, come mai non, non riesco a ottenere il risultato? Era... Un periodo diciamo si può dire eh, un po' buio fortunatamente però ehm, sono riuscito ad uscirne con l'organizzazione concentrandomi non sulle macro cose ma sulle micro cioè incominciando giorno per giorno a, a ottenere dei piccoli risultati che pian piano ho visto ehm, che qualcosa stava cambiando poi di conseguenza ovviamente giorno per giorno settimana per settimana mese per mese sono, sono cambiati anche i risultati e penso da lì sia stata, sia stata un po' la svolta del mio percorso proprio l'inizio la fine del 2019 inizio 2020 io ricordo che poi aveva avuto un colloquio con il suo manager dove mh, tirato fuori grande determinazione a voler proseguire la strada che aveva preso eh, lei diceva che nel messo di fronte a un bivio, a una situazione eh, dove deve scegliere è lì che tira fuori il meglio e forse è proprio stato un pochino eh, questo pure che l'ha portata a tirar fuori forse quel quid in più che aveva dentro e che una situazione di scegliere, magari cambiare eh, zona o agenzia gli ha fatto tirare fuori il massimo da... Assolutamente. Da assolutamente eh, come dice il nostro caro era manager Tolli eh, me l'ha detto molte volte che qui stiamo parlando non di una gara di un anno, di mesi ma eh, di una gara di una vita e quindi ho detto siccome si stava parlando di me del mio lavoro eh, facendomi un esame di coscienza ho detto "Ok, ma perché devi scegliere la, la, la strada più facile? Perché per una volta nella tua vita non scegli la strada più difficile? La strada più difficile era quella di continuare a fare quello che stavo facendo, con però ovviamente una determinazione diversa. Così, così fortunatamente è stato eh, sono stato ecco, contento sì, e felice sì. di essere testardo. Ma che poi penso che eh, se uno prendeva e cambiava strada, poi ti ritrovavi lo stesso identico problema, magari posticipato tra sei mesi, magari all'inizio cambiando situazione, eh, cambia per l'effetto novità, ma poi rientri nello stesso loop. Invece affrontare esatto. nella situazione in cui sei e superare quell'ostacolo è quello che ti porta a una crescita, quello che poi ha fatto lei. Credo che questo eh, possa essere veramente una testimonianza per tutti quegli agenti che vivono mh, dei momenti particolari e a volte... È molto importante continuare, certo, cambiando qualcosa nel mio modo di operare, però non aggirare l'ostacolo, continuare eh, nella propria attività, nello sviluppare relazioni con i propri clienti, perché poi da lì i risultati arriveranno e molto sarà la nostra mentalità che poi fa cambiare il risultato e lei penso che possa esserne veramente un esempio poi personalmente eh, noi naturalmente eh, non siamo nella stessa sede però ci vediamo in questi anni ci siamo visti spesso e ricordo con piacere il suo entusiasmo eh, circa tre è, entrato circa marzo 2018 se non ricordo se ricordo bene e, sì. e facemmo un colloquio era già entrato già lavorava con noi in stage e ricordo però il suo entusiasmo rispetto al lavoro che è, credo che è lo stesso entusiasmo che poi ha messo quest'anno per riuscire a raggiungere questo risultato com'è il suo ricordo degli inizi questo pure per eh, dare una testimonianza a chi magari vuole iniziare questo lavoro e ricordo che lei ha cambiato tutto perché lei veniva da un mondo totalmente diverso eh, e si è rimesso tanto in gioco quindi può essere veramente un esempio per tante persone che si vogliono affacciare al nostro lavoro L'inizio è stato dettato semplicemente da, da una necessità. Mi ricordo ancora, ai tempi abitavo vicino a Loreto, stavo cercando delle, delle case per me, memori anche dei ricordi comunque eh, di mia madre, della mia famiglia, che diciamo eh, è sempre stata la classica famiglia italiana con la mentalità dell'investimento sul, sul mattone, ho cominciato a chiedermi ma perché non, non intraprendere questa questa professione venivo dal mondo della moda dello spettacolo però ero un po stufo anche perché i miei quello che era il mio diciamo successo il mio guadagno veniva sempre dagli altri e quindi grazie comunque anche a questo sono, sono riuscito a fare questo a questo passo, a mollare tutto perché, comunque, volevo essere completamente indipendente. L'indipendenza per me è qualcosa di necessario e fondamentale nella, nella mia vita. E questo penso sia sicuramente un lavoro che ti porta a grande indipendenza sotto tutti i punti di vista. Ok, io, insomma, complimenti per questa meritatissima vittoria del Golden Domus 2020. L'augurio di un 2021 agli stessi livelli, se non superiori, perché insomma ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Assolutamente, la ringrazio e colgo con più che piacere la, la sfida. Bene, a presto allora. Arrivederci, Arrivederci. grazie ancora.